Vi do il benvenuto al quinto appuntamento dei seminari del progetto ARIA sull'adolescenza questo incontro ha il titolo Nutrirsi bene è un dovere, mangiare bene è un piacere e questo incontro è a cura della cooperativa Terra Mia, nello specifico viene condotto dalla dottoressa Giulia De Ferrari, medico, e dalla, dottoressa, dalla psicologa e psicoterapeuta Sara Vengust, per cui lascerei la parola a loro così si presentano meglio e vi illustrano il tema. Grazie, Sì, io sono psicologa e psicoterapeuta, lavoro per la cooperativa Terra Mia, e conduciamo in questa serata questo seminario sull'alimentazione e um, ricordo anche che ci saranno poi degli incontri per i ragazzi di fascia più giovane, eh, quattro incontri a partire dal 15 novembre tutti i venerdì dalle 16 alle 18. buonasera a tutti è eh, indispensabile eh, questo <ride> eh, allora io sono giulia de ferrari sono medico psichiatra e psicoterapeuta lavoro mh, da tanti anni nella cooperativa terra mia e soprattutto negli ultimi anni mi sto occupando maggiormente mh, del discorso dell'alimentazione in generale e dei disturbi dell'alimentazione quindi insomma della parte un po' più educativa e preventiva ma poi anche un po' della parte terapeutica legata um, al rapporto con il cibo ehm, allora io ho portato un po' di slime, insomma visto il numero e visto anche eh, come dire strutturerei magari il più possibile come una chiacchierata anche per andare poi magari un po' a orientarci su quelli che sono un po' gli interessi e eventualmente le, le domande o degli approfondimenti che, che volete fare. Come piccolissima presentazione, giusto da sapere insomma il, la provenienza, c'è chi lavora con gli adolescenti. Chissà già qualche cosa rispetto al cibo possiamo fare, visto che non siamo tanti, un piccolissimo giro in modo che io mi oriento. <ride> così liberamente. Ho una mamma. Ho due figlie, la più grande di 13 anni, 1-8 anni, sono e le mie due grati fanno l'omistico. Il tema dell'alimentazione è importante. Ok. Ok, perfetto. Io lavoro all'interno Ok, avete già approfondito un pochino il tema... di meditazione ok quindi qualcosa, sì, anche se in realtà poi nei percorsi, anche di studio, insomma, è vero che il cibo è un tema di cui sembra di sapere tantissimo, ma poi come approfondimenti veri, come anche informazioni corrette, non, è così, non sono così scontate. Quindi. Io sono Tania e sto lavorando nel progetto di Aria, però mi occupo più della parte di accoglienza. Ok. Oh, vuoi, sì. <ride> Io sono Roberta e nello specifico lavoro qua a Sazzi Reali, non ho assolutamente nessuna informazione sulla sana e in realtà siamo molto come spazio di comunicazione che ci mm. siamo resi conto che il cibo è un grande, è un grande pezzo di connessione. Tema. Quindi, mm. operatori di terra mia sono Maria, io lavoro con l'associazione che è il San e sono psicologa e ho studiato il e mi sono anche io specializzato quindi insomma abbastanza dentro ma non troppo forse questo eh, allora come dicevo magari io faccio scorrere alcune cose perché poi l'argomento è, è enorme insomma il titolo è dall'alimentazione equilibrata, al rapporto emotivo col cibo eccetera quindi ovviamente è una cosa ehm, eh, grossa, per cui faccio scorrere un po' alcune cose e quando ci sono magari delle informazioni che vi interessano un pochino di più mi fermate e ci soffermiamo eh, ovviamente perché cibo eh, il cibo è eh, fondamentale su due versanti no? da una parte qui se non parte da solo devo cliccare No, eravamo troppo ottimisti. Eravamo fermati troppo e eh, quindi lui si era. Ok, ehm, è un tema fondamentale, no? noi, si dice? Sia, stavo dicendo, sia dal punto di vista organico, perché in realtà il cibo, insomma, si dice spesso, noi siamo quello che mangiamo, e da una parte è un po' un modo di dire, dall'altra parte in realtà mh, è vero, perché comunque il cibo e ciò che noi introduciamo dall'esterno no? per crescere, per sostentarci, per nutrire i nostri tessuti, per, eh, e che va poi a strutturare no? il, nostro, il nostro corpo, lo va a strutturare nel bene o nel male, per cui, perché di fatto si è, si è visto soprattutto... Eh, ultimamente che l'alimentazione è strettamente collegata al nostro benessere ma è stretta, altrettanto strettamente collegata al nostro malessere, cioè alle patologie. Quindi moltissime patologie, eh, in realtà forse quasi tutte, hanno una correlazione, alcune però in modo proprio preciso, ehm, sono collegate al nostro modo di alimentarci. Mm? Quindi... Noi siamo quello che mangiamo, quindi il cibo eh, ha una correlazione diretta con la nostra salute fisica. Mm? ma ha anche una correlazione abbastanza diretta con la nostra salute psichica. Peraltro noi siamo un tutt'uno, quindi non possiamo separare il nostro corpo dalla nostra mente e il cibo non soltanto nutre no, le nostre cellule, il nostro, i nostri organi e va a interferire in senso positivo o negativo, ma... Ehm, parallelamente in qualche modo influenza anche il nostro benessere il nostro malessere psicologico eh, in realtà il cibo fa parte della nostra vita no? della nostra vita ehm, di relazione se ci pensate in realtà il quando nasciamo, la prima relazione che instauriamo è una relazione mediata dal cibo, no? per cui la mamma che ha il la mamma che dà il biberone, è, la prima, è il primo momento di, di, di relazione. Quindi il cibo mh, media il, lo star bene e lo star male, no? fisicamente e psicologicamente. Da lì in avanti, eh, se ci pensiamo, tutti so i momenti mh, importanti, della vita sono collegati al cibo, no? quando si festeggia qualche cosa si mangia, quando si esce per la prima volta con un ragazzo in genere ma, si va a cena, o si va, eh, se mh, gli eventi ricorrenti sono, cioè gli eventi fondamentali sono legati al cibo, quando stiamo male abbiamo meno voglia di mangiare oppure più voglia di mangiare, dipende, dipende dalle, eh, dalle situazioni, quindi in realtà il cibo, essendo poi peraltro un atto quotidiano, è fondamentale no? rispetto a quello che andiamo a fare anche dal punto di vista psicologico. Quindi ehm, è strettamente correlato al nostro benessere anche, mh, anche mentale. Eh, allora, in questa prima parte brevemente ci soffermiamo un attimo sulla parte... Cioè, Partendo da questo presupposto, che però sono inscindibili, no? Quindi però ci soffermiamo eh, un po' di più su questa parte eh, fisica. Questo è quello che dicevamo adesso, quindi l'alimentazione e lo stile di vita influenzano il nostro stato di salute generale, sia fisico che psicologico. Mm? Ehm, e viceversa anche, no? Il nostro stato di eh, salute generale è influenzato da eh, se ci soffermiamo un attimo di più sul discorso fisico eh, per sostenere un po' quello che vi stavo dicendo prima che ormai eh, si è vista eh, insomma, in tutti gli studi scientifici recenti una correlazione stretta tra alimentazione e eh, patologie per cui eh, in tutte queste malattie che sono in aumento negli ultimi decenni quindi soprattutto le malattie cardiovascolari, le malattie degenerative le meta malattie metaboliche tra cui l'obesità perché dobbiamo già considerare una malattia metabolica la il diabete malattie autoimmuni e anche nelle malattie eh, tumorali si è vista una correlazione stretta con, con l'alimentazione eh... Ah, questo è un piccolo ripassino dell'elementare o delle medie a seconda di quando.. perché per andare un po' a capire dal punto di vista eh, fisico ehm, e organico che cos'è un'alimentazione equilibrata dobbiamo ave avere quantomeno un po' in mente quali sono i nutrienti essenziali. I nutrienti essenziali sono, eh, sono 5: le proteine, i carboidrati o zuccheri, quindi zuccheri semplici e complessi, i grassi che si possono insaturi insaturi insomma queste sono tutte mh, poi mh, tematiche che non possiamo tanto approfondire eh, gli oligoelementi che sono le vitamine e i sali minerali in realtà l'acqua che l'ho messa eh, separata ma poi l'acqua in realtà contiene molti sali minerali quindi se parliamo di un'alimentazione equilibrata e sana dobbiamo parlare dal punto di vista nutritivo e organico quindi lasciamo da parte per il momento il discorso psicologico pensare a un'alimentazione che eh, contenga tutti questi, eh, tutti questi nutrienti eh, anche di questo insomma ormai se ne parla tantissimo di cucina, ci sono programmi eccetera, insomma sembrano argomenti un po' strasentiti e stradetti non, non è così scontato che poi nella ehm, nella praticità delle cose si faccia sempre il giusto, anche perché le cose che si dicono, eh, nel 60, si dicono sui giornali, su, sui social, eccetera, direi nel 65-70% sono cose abbastanza vere eh, però c'è anche una marea di informazioni scorrette, c'è una marea di informazioni che magari sono corrette ma sono enfatizzate per questioni di moda o di altro e quindi in realtà poi si può leggere una cosa e l'esatto contrario, in realtà può essere vera sia una che l'altra ma ehm, un po' a seconda della moda vengono proposte delle cose, soprattutto nelle diete, quindi parlando anche di eh, adolescenti si parla molto moltissimo di difficoltà, a volte questo lo, lo, lo vedremo poi dopo, di rapporto con il corpo, si parla tanto di diete, quindi ci sono delle diete che vanno di no? e quindi eh, a volte mh, eh, ci sono delle informazioni che se buttate così anche su, eh, sui social possono creare delle premesse di... Ehm, poi percorsi un po' difficili no? per le, le ragazze ma anche per i maschi, questo lo vedremo poi, poi dopo. Quindi però per tornare a questo, al discorso che stiamo facendo, un'alimentazione equilibrata è un'alimentazione che prevede una... Ehm, una presenza di tutti questi nutrienti. Eh, non sto da, ad approfondire, quindi qua facciamo proprio una carrellata, eh, i carboidrati che sono ehm, gli zuccheri, che sono fondamentali al nostro organismo perché sono ehm, le sostanze che ci danno energia, energia mh, pronta, no? quindi l'energia che serve soprattutto al cervello, ai muscoli per eh, tutto ciò che, che facciamo. Le proteine che invece sono un po' la, la parte strutturale, i mattoni del, del corpo che vanno a costituire un po' la struttura del nostro fisico che a loro volta sono composti da aminoacidi e, eh, che sono indispensabili tendenzialmente la nostra alimentazione anche se adesso insomma, tutte le diete iperproteiche vanno di modissima, mi riferivo un po' a quello, in realtà la nostra appunto, alimentazione ha tendenzialmente un eccesso di proteine, i grassi che sono anch'essi fonte di energia e sono però un'energia di immagazzinamento, quindi un'energia eh, meno pronta, che sono molto vituperati, in realtà sono assolutamente indispensabili. Buona parte del nostro corpo è strutturata di grassi, se ci pensate, se l'avete studiato, ehm, le, la, la parete di tutte le cellule è costituita da grassi, no? da colesterolo e non so quindi in realtà i grassi ci sono, sono indispensabili quindi a volte pensare di fare delle diete senza grassi non è una buonissima, buonissima idea ci sono poi dei grassi che, come gli omega 3 e gli omega 6 che sono acidi grassi essenziali perché noi una parte di acidi grassi come organismo siamo in grado di sintetizzarli di produrli, ma ci sono questi due tipi di grassi che non sono in grado cioè non, non possono essere prodotti dal, dal nostro corpo, quindi eh, vanno assolutamente mh, eh, introdotti dall'esterno. E poi ci sono le vitamine, eh, quindi quelli che ho detto prima sono i macroelementi, perché in genere li mangiamo in grande quantità, poi ci sono gli oligoelementi che sono delle sostanze che invece sono necessarie ma in piccola quantità le vitamine ne, ne abbiamo bisogno di microgrammi, nanogrammi a seconda, di, eh, a seconda delle vitamine di cui parliamo è un discorso amplissimo che non si può assolutamente affrontare perché ogni vitamina ha una funzione specifica ma ogni vitamina è indispensabile quindi in realtà un'alimentazione equilibrata ci permette di acquisire tutte le vitamine e tutti i sali minerali di cui abbiamo bisogno, abbiamo detto oligoelementi, quindi sono delle sostanze che in qualche modo vanno a regolare dei processi, intervengono in alcune reazioni chimiche del nostro corpo e che sono indispensabili, quindi se mancano, se ne manca qualcuno, quindi se facciamo delle... Eh, delle delle diete insomma se abbiamo un'alimentazione squilibrata se abbiamo un'alimentazione troppo industrializzata in realtà industrializzata con troppi cibi preconfezionati è probabile che abbiamo degli squilibri rispetto agli elementi. Okay, quindi una sala alimentazione, giusto per fare una sintesi, faccio un po' scorrere, dal punto di vista un po' più fisico, eh, le cose importanti sono un po' queste, controllare il peso mm, e mantenersi attivo. Di fatto sia il controllo del peso eh, che l'attività fisica si sono viste collegate, collegate alla... Um, a tutta una serie di malattie eh, metaboliche, ultimamente se avete sentito un pochino parlare si parla sempre più di sindrome metabolica, che è una, non è una vera e propria malattia ma una condizione che può portare a, a, ehm, a delle malattie, quelle che abbiamo un po' citato prima e il peso e l'inattività predispongono a questo, a questo discorso. I cibi di cui tendenzialmente dovremmo fare più uso sono i cereali, meglio se integrali, i legumi, la verdura, la frutta. Anche queste fanno parte ormai delle eh, indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi eh, i cereali... Meglio se integrali perché i cereali integrali hanno un minor indice glicemico, ci fanno sentire sazi e impediscono i picchi di, eh, di glicemia che sono quelli che ci fanno poi cercare continuamente cibo, ci fanno cercare soprattutto zuccheri semplici, no? quindi le merendine, il cioccolato, la, eh, legumi, verdura e frutta. Ci sarebbero tantissimi discorsi da fare, ma insomma qua è per dare soltanto un po' un'idea di quelle che sono adesso un po' le linee, le linee guida rispetto a una sana alimentazione, cioè che cosa significa alimentazione equilibrata. I grassi. Sono un po' da limitare, ma come dicevamo prima, non da eliminare. Limitare invece gli zuccheri semplici, quindi glucosio, fruttosio, saccarosio, tutti gli zuccheri ehm, che vengono assorbiti rapidamente dal nostro organismo e quindi. Eh, danno questo stress di glicemico, no? perché se noi mangiamo una ciambella, in realtà dopo 10 minuti nel nostro sangue la glicemia sarà a 200. E quindi il nostro deve, in particolare il pancreas, deve produrre l'insulina per riportare la glicemia giù. Ma quando la riporta giù noi ci, siamo, ci sentiamo un po' affaticati, un po' sonati, e ci viene subito fame, no? soprattutto di cose dolci, quindi magari mangiamo di nuovo due biscotti, no? e quindi di nuovo abbiamo il picco di glicemia. Quindi questo discorso qui crea uno stress al nostro uh, organismo e predispone poi in prospettiva a malattie, come dicevamo prima, come il diabete o l'obesità. Bere acqua, queste sono cose che si dicono, poco sale da cucina, ma insomma dipende, alcol in quantità variare le, le scelte quindi alimentazione equilibrata vuol dire anche, eh, anche dal punto di vista psicologico questo non ripetere sempre gli stessi cibi e le stesse cose ma abituarsi a sperimentare a mangiare cose diverse se parliamo di frutta e verdura la frutta e verdura cambia con la stagione insomma. Non tantissimo, quindi abituarsi a mangiare, a cambiare cibi con, con il cambiamento della stagione, ma anche a cambiare proprio i cereali, ce ne sono di eh, tantissimi tipi di legumi anche. Quindi noi tendiamo a essere abbastanza ripetitivi. No, quindi eh, tendiamo a insomma, essere un po' ammaestrati da piccoli mh, perché cresciamo in famiglia. In genere, in famiglia si viene abituati a certi gusti, a una certa modalità di cucinare, e poi tendiamo un po' a ripercorrere anche gli stessi percorsi. Se ci pensate, quando andiamo a fare la spesa no, facciamo proprio anche gli stessi percorsi eh, fisicamente col carrello e compriamo bene o male le stesse cose, eh, mentre. Eh, il fatto di abituarsi un po' a variare abitua intanto l'organismo a, a degli alimenti che anche variano un po' dal punto di vista nutrizionale, insomma potendo andando sempre più verso, verso sostanze più sane. E, e poi beh, vedete lì tanti colori, in realtà è anche importante variare i colori, ogni, a ogni colore corrispondono determinate vitamine, ad esempio determinati sali minerali, quindi eh, di fatto mh, è importante variare. Ed è importante anche un po' abituare i bambini a variare, i bambini, dicevo noi siamo un po' abituati, ma i bambini tendenzialmente tendono anche loro un pochino ad abituarsi ad alcuni cibi a irrigidirsi. Se questo irrigidimento diventa eccessivo, poi può essere, eh, può essere anche un po' dannoso, no? Quindi ci sono bambini che poi mangiano soltanto determinate cose, a volte addirittura soltanto in determinate modalità, no? E se poi andiamo più avanti, a volte eh, entriamo nella patologia, addirittura. Soltanto in determinati piatti, magari o disposti soltanto in un certo modo: no? perché poi alcuni disturbi si vanno quindi abituarsi alla flessibilità, ma insomma, non solo nel cibo, ma in generale, è, è una buona cosa. Um, questa è la quando si parla di alimentazione sana, alimentazione un po' equilibrata. Questa è la piramide. Eh, alimentare che eh, insomma c'era una piramide quando tutti noi forse facevamo veramente eccetera ma no questa non è quella là nel senso che è l'ultima piramide alimentare quindi mh, credo del 2014 2015 non mi ricordo bene quindi con le nuove, i nuovi aggiornamenti le nuove, eh, le nuove indicazioni la, ad esempio una delle mh, grosse novità di questa piramide rispetto a quella che ci proponevano i nostri maestri è tutto quello che c'è alla base, Dunque, la piramide è ciò che dobbiamo fare tanto in cima a ciò che dobbiamo fare poco, non è poco, in cima non è il più importante. Quindi in realtà eh, una delle grosse novità di questa piramide è che se vedete alla base, ancora sotto rispetto al, ai cibi veri e propri, ci sono dei comportamenti. Quindi un po' nella nuova piramide, piramide si va a sottolineare che certo eh, ciò che noi mangiamo è importante, ma sono importanti anche i comportamenti che noi mettiamo in atto con il cibo, per cui se anche mangiamo perfettissimamente, pesiamo tutto quanto, ma non facciamo attività fisica, eh, probabilmente non stiamo facendo delle cose così positive per il nostro organismo, convivialità. Quindi quello che dicevamo un po' prima, il cibo è legato anche alle relazioni, è legato allo star bene oppure allo star male. Quindi eh, mangiare è importante, um, cioè nella piramide ci viene segnalato che è importante non solo che cosa mangiamo ma anche come lo mangiamo, mm? la stagionalità. Quindi eh, il discorso che facevamo prima rispetto ai cibi, quindi certo alcuni cibi fanno molto bene, però se noi vogliamo mangiare le fragole d'inverno, la fragola è, è, è molto ricca di vitamina C, ma mangiata in un periodo in cui è fuori stagione, coltivata malamente, sotto serra, riscaldata, non ha più le stesse proprietà nutritive eh, della fragola della tarda primavera o dell'estate. Eh, e prodotti locali, quindi anche qui un comportamento, quindi prodotti locali perché i prodotti locali sono legati alla, alla stagionalità ma sono anche legati al, um, a una certa eticità nei prodotti, no? quindi se noi ci mangiamo delle cose che hanno attraversato l'oceano e sono state bloccate nella maturazione eh, non sono dal punto di vista anche nutritivo, non soltanto poi dell'economia globale eh, non sono così positivi per il nostro organismo, no? quindi oltre che eh, si, è, si è inquinato per, per trasportarli piuttosto che si è, si è consumato per produrli l'altro comportamento che c'è alla base, quindi insomma un po' trasversale rispetto al discorso dell'alimentazione è bere acqua però questa direi che è un'informazione che ormai in qualche modo è abbastanza passata lo sanno tutti, magari non lo facciamo tantissimo, però tendenzialmente almeno un litro e mezzo d'acqua bevuta perché poi c'è molta acqua anche negli alimenti che mangiamo però un litro e mezzo d'acqua è considerata un po' la quantità minima da ingerire non bisogna neanche cedere quindi bere acqua non significa bere 6 litri di acqua al giorno perché poi anche su quello ci possono essere dei, eh, dei, delle controindicazioni sì e, e e poi ci sono anche delle variazioni a seconda di quello che si fa, se si suda o meno, però tendenzialmente ecco, il discorso di un litro almeno di un litro e mezzo di acqua al giorno è considerato necessario. Poi ci sono gli alimenti da consumare in tutti i pasti, quindi comunque quello che dicevamo, la frutta, la verdura ehm, che va consumata in quantità tutti i giorni e a ogni pasto, direi più verdura che frutta perché la frutta contiene molti zuccheri semplici, quindi dovendo scegliere per quel discorso che facevamo prima no, di iper stressare il nostro sistema, il sistema degli zuccheri, <coughs> della produzione dell'insulina, la frutta in realtà contiene fruttosio, ovviamente, quindi ehm, dovendo scegliere magari è meglio la verdura, però ovviamente la, la frutta fa, fa molto bene, poi pane, pasta, quindi tutti i cereali preferibilmente integrali, Vedete, qu queste sono indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi questo discorso degli integrali. Poi, eh, latte derivati, consumo giornaliero, quindi almeno una volta al giorno, latte derivati, insomma su questo ci sono un po' di controversie, ma le indicazioni sono queste, olio d'oliva, eh, frutti oleosi, quindi frutta guscio, semi, olive, perché in realtà contengono soprattutto dei grassi, positivi grassi polinsaturi insomma adesso non ci siamo soffermati ma e poi erbe spezie quindi vari condimenti soprattutto spezie al posto del sale tendenzialmente mh, noi abbiamo una cucina che iper zuccherina e iper salata come gusti quindi abituarsi a dei gusti meno salati e magari più speziati, quindi le spezie danno comunque sa sapore ma non, non, non, non forniscono un eccesso di, eh, di sodio che è, se appunto ingerito in quantità eccessive è, è dannoso per il nostro, per il nostro organismo. Eh, e appunto e, e viene consigliato insomma una riduzione di cloruro di, so, di sale da cucina e un utilizzo maggiore di altre, di altre eh, sostanze come spe, le spezie o comunque insomma, i, i vari condimenti che utilizziamo, l'aglio, le cipolle consumo settimanale ancora in su ehm, pesce, crostacei e molluschi anche se in realtà o pollame, carne bianca insomma Settimanale vuol dire insomma, anche due o tre volte a settimana, il pesce, eh, insomma, tralasciando un po' le problematiche dell'inquinamento, in realtà contiene sia proteine eh, molto positive che, che acidi grassi essenziali, quindi, quindi va molto bene. Sì, soprattutto gli omega 6. Eh, legumi. E uova, quindi tutta la parte un po' più proteica. E poi in cima alla, alla piramide, quindi porzioni moderate, ma direi che so, personalmente sono le cose che si, di cui si, dal punto di vista nutrizionale, perché poi dal punto di vista psicologico può bene, si potrebbe anche fare a meno. Mm, carne rossa, i salumi, quindi tutti gli insaccati. Eh, e dolci, ma i dolci, sui dolci ci sono <ride> altre componenti, insomma, altri circuiti che vengono messi in atto, i circuiti del piacere eccetera, però dal punto di vista strettamente ehm, nutrizionale, beh, sulla carne rossa ormai è abbastanza acclarato un collegamento stress, st stretto con... Ehm, eh, con le patologie in particolare tumorali no? il tumore del colon in, in primis eh, i salumi hanno le problematiche della carne rossa unita insomma alle altre sostanze i nitrati la, una altissima percentuale di sale e i dolci sul discorso che facevamo prima insomma. quindi questa è un po' la... La, insomma, quando si parla di alimentazione mh, equilibrata, insomma, a, ad oggi, poi magari eh, perché insomma, questa, come vi dicevo prima, è già diversa dalla piramide di 10 eh, di o di 20 anni fa, però questa al momento contiene insomma, quelle che sono le indicazioni. Ehm, ormai definite dal punto di vista scientifico e della, eh, degli studi ad oggi. Bo, su questo, questa prima parte qualche domanda, qualche cosa che non vi, che non vi ritrovate, qualche eh, dubbio? Sai mm. Mi chiedevo quali sono gli spunti meno pericolosi. Non so. E di fuori dei passavi. Mh. Mm. Ehm, gli spuntini sono tutti quelli che non contengono solo dolci, gli spuntini più sani, per cui ad esempio frutta secca, che come dicevamo prima contiene degli eh, acidi grassi sani, delle proteine, eccetera, quindi la frutta secca, ehm, se uno non ha particolari problemi, latticini, quindi lo yogurt, lo yogurt, che anche questo, insomma, se non è proprio di quelli super zuccherati, <ride> e quindi yogurt inteso come, mm, non alla frutta, perché quelli alla frutta non hanno la frutta, ma hanno gli, solo gli zuccheri, gli aromi della frutta, um, possono essere... Mm, zuccheri ma magari complessi, quindi un cracker integrale, un pezzo di pane integrale o semi integrale, insomma, però non straraffinato perché il pane bianco in realtà essendo molto raffinato crea questa, questa problematica, quindi fa parte sempre degli zuccheri, non è un dolce di sì, per sé ma in qualche modo fa parte degli zuccheri, più la farina è raffinata, meno viene assorbita velocemente, meno... No, crea. Un frutto, che certo, contiene un po', però non contiene soltanto eh, soltanto frutta, quindi cioè, scusate, soltanto zucchero. E in realtà cioccolato, cioccolato amaro, cioccolato amaro di per sé, non il cioccolato al latte che è molto zuccherato, ma il cioccolato amaro. Eh, quindi questi potrebbero essere delle idee di, di, di spuntini in realtà appunto noi siamo abituati a cose che riteniamo anche molto sane per dire dare il succo di frutta anche biologico ai bambini, sembra una cosa insomma, abbastanza a parte che normale in realtà i succhi di frutta so, sarebbero da evitare, cioè, facciamo abbastanza del male a dare i succhi di frutta per non parlare poi delle gli estate, queste cose qua che sono iper, iper, iper zuccherati, quindi bisogna fare un po' attenzione, il che non significa che poi appunto mangiarsi una cosa ogni tanto eh, dolce, un succo di frutta, però tendenzialmente anche questo si è visto che noi, ehm, forse anche questo l'avete sentito, se ne sta parlando molto, noi siamo insieme alla Grecia e alla Spagna, in Europa, il paese dove c'è maggior obesità e sovrappeso nei bambini, hm, nella fascia di età, eh, 0010 no? si stanno vedendo tutta una serie di patologie che prima non si vedevano e che si stanno sempre più ehm, di cui c'è un'insorgenza sempre più precoce no? per cui ad esempio appunto l'insorgenza anche di ipertensione, di, no? di, di malattie cardiovascolari si stanno vedendo anche nei, nei ragazzini o nei, nei bambini, diabete eh, diabete, diabete c'è cioè un diabete che ha una predisposizione genetica okay, quindi non parliamo di quel tipo di diabete che insomma una volta si parlava di diabete giovanile di diabete dell'anziano perché un po' di anni fa in realtà nei nei ragazzini e nei bambini si vedeva il diabete soltanto di chi aveva una predisposizione genetica adesso in realtà si vede lo stesso diabete che veniva più avanti nell'età nazionale lo si vede già nei, nei ragazzini e negli adolescenti quindi, eh, quindi di fatto questo insomma, è un problema, un, un problema grosso no? soprattutto in Italia perché poi in altri paesi è un pochino più... Contenuta come, come cosa, e proprio perché appunto un eccesso di zuccheri, un eccesso di eh, pasta. La pasta fa bene, non ne abbiamo bisogno, però, un eccesso di pasta, un eccesso di pizze, focaccette. <ride> È cioè, un'alimentazione molto sbilanciata da questo punto di vista, poi comporta queste, questi effetti collaterali dal, dal punto di vista. Cioè, rispetto alla crescita, quindi i bambini e, e quindi poi tutte le patologie che eh, se iniziano ovviamente nel, nell'età evolutiva poi è, è molto difficile ehm, come dire, farle regredire, no? perché appunto un conto che si inizi insomma, a prendere chili o avere il diabete a 50, 60, 70 anni, un, un, un conto è 10 o 20 anni quindi insomma eh, con tutti, tutta la, la parte anche di, di costi sanitari che da lì in avanti poi, eh, poi è necessaria eh, va bene qua c'è tutta una parte sulla longevità che però starei ma quindi qualche quello di cui stiamo parlando un pochino adesso rispetto un po' ai, ai ragazzi no? quindi eh, che cos'è che fa male, È abbastanza scontato rispetto al discorso che stiamo facendo adesso, però ehm, l'ho messo un po' tutto insieme. Ehm, Fare attenzione un po' anche al ritmo dei passi, qua inteso come non saltare la colazione ma neanche gli altri, perché se si salta... Se si saltano dei passi poi si arriva in certi momenti della giornata che si ha famissima eh? e quando si ha famissima ci si abbuffa un po' di tutto quello che c'è, magari in tutto quello che c'è in casa ma anche fuori. Quindi eh, non saltare la colazione è anche inteso come dare un po' un ritmo nel, nella, nella propria alimentazione. Quando ci sono dei disturbi nell'alimentazione una delle prime cose che si ricomincia a fare è iniziare, magari anche pochissimissimo, però a rieducarsi a cinque pasti, no? quindi il pranzo, eh, scusate, la colazione, uno spuntino, il pranzo, uno spuntino e la cena. Hm? Tendenzialmente... ma lo stesso si fa nei casi, di, ad esempio, di obesità, no? si riparte a dare una, un ritmo no? all'alimentazione, quindi anche nel caso in cui si mangia troppo, comunque bisogna mangiare eh, in modo regolare in modo da non avere anche poi una fame, eh, una fame compulsiva che in certi momenti nel caso dell'obesità oppure al contrario no, riabituarsi allo stimolo della fame perché invece la, dove si innescano dei, dei, dei meccanismi patologici in cui pian piano si restringe, ci si controlla sempre di più, a un certo punto non si sente più fame, quindi non si ha più voglia de, di mangiare nel caso delle ad esempio dell'anoressia è importante invece ristabilire un, um, un ritmo no, nella giornata. Un ritmo che noi normalmente, eh, peraltro, abbiamo, perché noi insomma, dal punto di vista cerebrale abbiamo un centro della fame, un centro della sazietà, no, situato um, nel nostro sistema nervoso che ci dà delle indicazioni. No? Cioè, ci manda degli impulsi nel momento in cui ci mancano delle sostanze, il, il centro della fame ci dice mangia qualche cosa e quando abbiamo mangiato un po' a un certo punto ci dice ok, però eh, così come tutte le parti un po' più organiche tutte queste cose qua sono fortemente ehm, influenzate anche da altre cose, ad esempio dalla parte emotiva. Quindi comunque il centro della fame che è strettamente connesso perché messo al centro connessa tutta la parte limbica poi <coughs> che poi la parte delle emozioni a volte può dirci di mangiare anche se non abbiamo fame oppure può, di, può dirci di non mangiare anche se abbiamo fame mm? e quindi questa, questa interferenza in qualche modo può alterare questo, questo discorso. Allora nel momento in cui ci sono poi delle alterazioni si deve fare tutto poi un recupero del, dei meccanismi anche neuronali che, che stanno alla base del, della fame e della satietà e anche ovviamente della parte emotiva, perché poi no, essendoci questa stretta correlazione era una mano alzata. Sì. Mi vengo incontro, mi cosa ti piace di più, però è un disastro, il Satana, soprattutto la grande Satana, viene a scuola, quando torna a casa pronto c'è qualcosa, ma io non ci sono. Allora mi piace la teoria, ma nella pratica è difficile, è eh, abbastante. Eh, eh. No, no, è difficile e eh, lo so che la teoria, cioè scriverlo è un pochino più semplice che poi nella pratica, eh, di fatto, perché poi appunto... nel. mia insomma... Sì, eh, non è che su quello ci sono strategie, strategie precise, non ci sono... Eh, bene o male sapere quello che è un po' la, la strada corretta e provare, innanzitutto magari facendolo noi e poi continuare. io Non basta. no, no, è vero, peraltro appunto in quello che dice c'è anche quest'altra componente che è l'altra componente importante che non abbiamo, cioè, abbiamo citato un po' prima però nell'adolescenza c'è molto che questa parte è relazionale quindi nessuno fa colazione oppure tutti si mangia le patatine o l'hamburger oppure insomma no, la verdura un po' da sfigati Le sì, no, no. mm. <ride> carote. Anche se vanno più di moda, eh? ultimamente vanno più di moda, però, eh, però non nella piena adolescenza, forse un pochino dopo, insomma si stanno un po' recuperando anche alcune pratiche, cioè se ci fate caso magari si va in giro. Si va in giro anche con le scatolette, cosa che effettivamente una volta magari non si faceva, però con gli adolescenti è ancora molto difficoltoso questo discorso. È molto difficoltoso anche perché sempre di più, e se volete entriamo poi nella seconda, eh, il cibo per gli adolescenti è strettamente collegato, anche per gli altri, però è strettamente collegato al corpo. Mm, quindi cibo, corpo e ancora di più il cibo è strettamente correlato all'immagine corporea ancora più che al corpo, quindi a come noi vorremmo essere, a come eh, ci immaginiamo di essere e là è difficile poi come dire, entrare perché non si tratta solo più della mela, non si tratta solo più ma si tratta proprio un po' di eh, vedersi troppo grassi, troppo magri, non come si vorrebbe e quindi e in questa fase il motivo per cui in questa fase qua si vanno a innescare tutta una serie poi di meccanismi no? che possono essere pericolosi, tipo, fare una, cioè, tipo smettere di mangiare no? alcuni cibi o ridurre fortemente eh? oppure sbilanciare, ad esempio per i maschi sbilanciare l'alimentazione su cibi iperproteici no? quindi mangiare pollo, pollo, pollo pollo, riso, riso, riso nelle palestre no? ci si passa un po ci si passano i consigli alimentari e si va un po dritti su, su quelli quindi e ne, ne, ne, nell'adolescenza queste cose qua al di là che poi sono sbagliate eccetera però potrebbero essere temporanee, poi evolversi essere superate però l'aspetto problematico è che si vanno a innescare con queste tematiche qua no? quindi il cibo è il corpo molto più che in altre eh, fasi di vita e quindi, quindi a volte non si tratta solo di non sapere che è meglio mangiare una mela piuttosto che eh, no, eh, ma si tratta anche magari di aver paura di mangiare la mela o determinati cibi perché potrebbero in qualche modo eh, modificare o eh, portarci verso un aspetto che non, eh, che non ci piace, no? oppure mangiare determinati cibi eh, nel, nell'immaginario, perché poi ovviamente magari non è così, eh, può essere eh, appunto un po' contrario a come vorremmo che fosse il nostro corpo. Quindi questo è un po', è un po la, la vera problematica. In realtà come dimmi. Ah, <ride> Sì, più che metabolismo accelerato è che comunque sia una fase di crescita, quindi ovviamente c'è più bisogno no? di, sia di, di calorie che di alcune, di alcune sostanze, quindi nel momento in cui poi la crescita tende a fermarsi, uno si è abituato a mangiare in un certo modo. Ehm, sì. Quindi gli altri hanno subordinato di polarità, in modo di pensare e imporsi rispetto a tutte le questioni, no? quindi la docente non vede le sfumature o non prende delle decisioni come dire, intermedie, no? mediate da una riflessione. L'adolescente è istinto, quindi o è bianco e nero, o è nessuna mela o è cento mele, o è eh, solo mele o è solo hamburger, quindi è un po' una, un modo, eh, modo superandi proprio della dell'emotività e anche dell'irrazionalità adolescenziale, polarizzarsi su, e irrigidirsi anche mm -hmm. e un po' l'adolescente tenta attraverso dire, la gestione del cibo, anche la manipolazione del cibo, di gestire il corpo in questo legame controllo del cibo, quindi controllo del corpo, in fantasia ovviamente poi, infatti questo è vero visto che eh, siamo quello che mangiamo, però un po' c'è la fantasia dietro di poter controllare attraverso il cibo eh, anche un po' la situazione di quello che saremo, mangio poco, poi mi sarò manca, poi chi non sa so se questa sarà vera o no, no? però eh, intanto mi mancheranno sicuramente delle cose, delle esistenze E anche se in passato c'è stata l'abitudine familiare, culturale, sociale, a fare la colazione, fare tutti insieme, fare di un certo tipo, eh, in adolescenza vengono eh, scarpinate, soprattutto per le modalità relazionali, che hanno a che fare con la famiglia e con i genitori perché vengono soppiantate poi da proposte eh, che fanno i coetanei. Quindi quello che dice il coetaneo è un paese diverso da quello che dice Romano quindi se il coetaneo è un coetane, altro, la patatina sicuramente più voce in tutto eh. Anche se fino a ieri, eh, perché poi l'adolescenza è comunque molto rapido, è no? e anche molto precoce, adesso si scrittura fino a ieri ma si pensava in maniera lineata la famiglia eh, da un tipo di in un uguale perché non c'è più con anni, non niente. Ma è, il posto lo capisco questo, però nel momento in cui tua figlia è sempre stanca, a 5 minuti a settimana, legare nel weekend che sono 12 ore al giorno di pista, come faccio a conciliare il suo essere, certo cioè, arrivare a dire devo fare colazione da sola, va benissimo, non mi siedo con te perché hai eh, bisogno, non è un problema, però c'è cioè, questa, è sempre stanca come io faccio, cioè non c'è proprio modo di comunicare, di far entrare una cosa in testa del bisogno che questo corpo non sta in piedi se non è che qualcosa. No, si può <ride> dire, approfondire, però è distinto di dire che se ne fa un'utilità agonistica ci sarà un allenatore che magari ha esercito un certo carisma e quello che ha pensato che è un passo o un veicolo armato no, eh, o le compagnie però che è la cosa insomma, migliore eh, un'altra istituzione in senso riconosciuta no? che abbiamo il cioè, tuo veicolo allo stesso messaggio perché infatti ce l'abbiamo dato al corso di alimentazione la che da tutto ancora in 10 anni si è ancora un po' allegro un buon a fare un bisogna passare questi mi sento di dare una speranza nel per tanti anni non ho fatto colazione poi è un meccanismo rispetto a rendersi conto del metabolismo è un po' anche più perstrenetario nel senso che uno si rende conto che sta fisicamente meglio facendo colazione però questo sia anche un passaggio un po' più tiroci, sì, da una parte sì, dall'altra effettivamente tutti gli ambienti un po' di agonismo, nonché diciamo, alcune, alcuni sport sono un pochino più a rischio rispetto a questo discorso qua, la danza classica in particolare, no, che non fa o, o appunto le, le atlete, perché non sempre. È vero che gli allenatori dovrebbero avere un pochino, però non sempre c'è questa anche questa formazione, questa attenzione, perché poi per certi versi fa anche comodo che le ragazze non siano magre, siano ascattanti, si abbiano un'alimentazione anche un po' squilibrata, che, che faccia un po' ehm, funzionare meglio determinate, determinate eh, funzioni fisiche, no? per, dire, per fare un esempio, ad esempio le ehm, le ginnaste hanno un'alimentazione completamente squilibrata, anche una, una composizione del corpo completamente squilibrata perché hanno una componente muscolare eccessiva rispetto alla componente grassa che noi comunque dobbiamo avere perché poi il grasso produce ormoni, insomma, soprattutto dal punto di vista femminile è estremamente importante. Però eh, come dire, va benissimo, però sono molto squilibrate. Per fare quello sport lì bisogna avere una composizione fisica squilibrata rispetto alla normalità. E quindi chi allena dovrebbe saperlo e dovrebbe però anche fare attenzione a incentivare, ma poi fino a un certo punto, perché poi ci può essere anche qualcuna che è un pochino più sensibile da quel punto di vista e là si innesca invece, invece qualche qualche cosa di più, no? perché nel 90% dei casi è, una, è un passaggio, quindi uno si rifiuta, non fa eccetera, però ci può essere, per qualcuno quel passaggio lì può essere un passaggio in cui uno resta un po' impigliato no? e quindi da lì inizia poi a venire fuori qualche cosa da cui ehm, liberarsi è abbastanza lungo e complesso, no? Quindi, Adesso non parliamo soltanto proprio delle malattie grosse, ok, l'anoressia, la, la, la bulimia, però anche proprio il rapporto con il cibo problematico può essere una cosa che uno poi si trascina avanti no, eh, nella vita. In realtà non è così, così vabbè qua insomma non, non ci soffermiamo troppo volevo dire una cosa che non so, ok questa, che comunque il rapporto con il cibo in generale senza appunto andare proprio nella patologia, ma sa, è, un, è un problema sempre più diffuso, quindi vuol dire che in qualche modo spesso a partire dall'adolescenza, ma in molti casi perché stiamo abbassando l'età un po' su tutto, quindi in realtà eh, ciò che una volta succedeva magari eh, nelle medie adesso inizia a succedere nelle elementari no? per cui eh, e sta diventando un problema sempre più diffuso quindi anche su questo un po' gli studi eh, le statistiche ci stanno dicendo che l'incidenza della problematicità del rapporto con il cibo tende ad aumentare, certo se parliamo della bulimia ad esempio una prevalenza dell'1-3%, l'anoressia 0,51% quindi prevalenze basse, però eh, ci sono moltissime eh, forme un po' serpeggianti, no? subcliniche, diciamo c'è un atteggiamento di, mm, che non è ancora la malattia ma magari un atteggiamento di tipo anoressico, un atteggiamento di tipo eh, bulimico che, che può iniziare a... cioè che si sta eh, sempre più allargando eh, ad esempio si stima che il 10% delle giovani tra i 15 e i 30 anni abbia un qualche problema di rapporto con il cibo quindi vuol dire che su 110 eh, ragazze dicevo prima sui ragazzi un pochino di meno però un po' di meno perché nel corso degli anni si posta sempre più l'attenzione sull'aspetto femminile in realtà lo si sta osservando molto anche, eh, anche nei maschi, eh, ma magari non c'è una tendenza propriamente anoressica, anche se dei maschi anoressici ci, ci sono, ogni tanto se ne vedono, però eh, ha un'altra un modalità di esprimersi il rapporto con il cibo, ma magari c'è, facevamo prima l'esempio, che magari i ragazzi iniziano ad andare a, in palestra, a confrontarsi con alcune... Eh, immagini a cui vorrebbero tendere, no? quindi ad esempio magari con eh, muscoli molto in evidenza, eccetera, e quindi si, ci si inizia magari a spostare su eh, un'alimentazione eccessivamente proteica, no? con l'idea di in qualche modo gonfiare i muscoli. Qua, finché stiamo nell'alimentazione perché poi magari si inizia a prendere anche qualche, qualche ormone o qualche cos'altro che vada in qualche modo ad avvicinarci all'idea no? di corpo che noi vorremmo, eh, vorremmo avere. personaggio che mangiano nella maniera più sbagliata, quindi eh, c'è proprio una diseducazione alla base, cioè ti, ti dicono mangia male ma sin dall'inizio, per assurdo, Non no, sono aggiornata adesso ultimamente sui cartoni dei piccoli, però sì, ma così come le pubblicità, così come.. Sì, sì, e poi se non è il cartone magari la pubblicità che c'è sì, nel mezzo no? sì, e quindi sì. eh, di fatto <ride> di fatto di fatto sì quindi non è l'unica contraddizione però come, insomma, su tanti argomenti da una parte si vede che dal punto di vista educativo bisognerebbe fare in un certo modo ma poi le cose <ride> vanno vanno a livello sociale, in realtà questo è che adesso sta, di fatto, stiamo parlando del mondo occidentale, quindi vuol dire Europa e America del Nord, perché in realtà eh, tutti questi discorsi di rapporto con, patologici con il cibo riguardano l'Occidente, riguard quindi riguardano... <ride> quindi, eh, di fatto, hanno una componente grossa, culturale e sociale, no? E quindi... E, beh, non, e non è recente perché insomma è un po' una cosa che ci trasciniamo dietro già da un po', ma già dalle Barbie, <ride> hanno fatto degli studi che la struttura della Barbie è proprio incompatibile con una forma fisica normale, nel senso che non può esistere una donna in proporzione con quelle forme lì, e, ma in avanti insomma un po' però... Adesso siamo in un, in un momento in cui i messaggi viaggiano velocissimi e molto più veloci di quando c'erano le pubblicità no? soltanto alla sera dopo prima di andare a dormire, quindi di fatto tutti i messaggi dai giochi all'alimentazione, alle ragazze che si vedono, a poi l'utilizzo, no? anche che ne viene fatto, insomma anche questa non è una cosa in cui possiamo addentrarci, però ovviamente se, se nell'adolescenza il cibo in qualche modo è strettamente collegato al corpo, è ovvio che tutto... Quello che poi ha a che vedere con il corpo nei, nei social diventa ha una ripercussione immediata poi sul cibo. Quindi se a scuola ti dicono guarda che sei cicciona, da lì potrebbe, ci potrebbe essere eh, la bambina o la ragazzina o il bambino e il ragazzino che magari non ci fa caso quella cosa lì, ma ci potrebbe essere invece quello che da lì da una frase, perché a volte insomma, io seguendo alcune situazioni eh, ti senti dire che. Una frase in qualche modo ha fatto scattare qualcosa, ovviamente la colpa poi non è di quella frase lì perché c'era una fragilità pregressa, insomma qui parliamo di tutto un discorso che è ovviamente multifattoriale, però a volte quella frase lì eh, innesca un meccanismo che era rimasto magari un po' tranquillo che è, e da lì in avanti poi... Quindi tutto ciò che ha a che vedere con il corpo nella, nelle fasi della crescita è estremamente importante. Il cibo è uno di questi e, e quindi andrebbe, come dire, trattato con, con molta attenzione e delicatezza da chi è intorno no, un po' a, a queste situazioni. E, non lo so, fino a che ora abbiamo, perché non so... Abbiamo ancora un quarto d'ora, non lo so. Non mi addentrerei, va bene, magari accenno alcune cose, però nelle singole patologie, quello che dicevamo adesso, quando poi si innescano le patologie, ovviamente non possiamo parlare di una causa, ma di una serie di cause, no? secondo quello che è un po' il modello di oggi, quindi biopsicosociale, sicuramente anche dal punto di vista biologico abbiamo una maggior fragilità, può essere che siamo predisposti ad alcune, eh, ad alcune eh, malattie, sicuramente anche la parte psicologica è importante, anche quella un po' temperamentale con cui nasciamo, quindi insomma ciascuno di noi ha una sua struttura e quindi ha maggiori risorse, maggiori, maggiori fragilità no? e quindi... Quello in certi momenti della vita conta tanto e quindi avere qualcuno magari che poi ci aiuta a rinforzare quelle che sono le nostre fragilità e a mettere in evidenza quelle che sono le nostre risorse può essere importante nel nostro percorso perché se invece magari incontriamo qualcuno che mette in evidenza le nostre fragilità e mortifica le risorse, là, là ci sono dei problemi. E poi tutto quello che riguarda appunto un po' il cibo ha dei fattori di rischio, no? per cui appunto il sesso femminile è tendenzialmente un fattore di rischio perché si è visto che è una questione un po' più femminile, in realtà non solo. L'adolescenza è il momento di rischio maggiore rispetto alle problematiche con, per tutto quello che abbiamo detto adesso. Ma non solo perché innanzitutto adolescenza adesso vuol dire un po' tutto e niente, vuol dire dai 10 anni a, non so, ai 20 quantomeno, ma in realtà poi tutte le, le fasi della vita un po' di passaggio possono creare delle problematiche ehm, psicologiche in generale ma magari legate al cibo per cui ci possono essere delle donne che insomma in qualche modo sono state abbastanza bene magari hanno avuto un po' questa fragilità ma poi iniziano un percorso di, patologico quindi di bulimia magari nel momento in cui si separano dal marito no? quindi un momento grosso di... Eh, di eh, in qualche modo di difficoltà, di lutto chiamiamolo come vogliamo può anche lì andare in mestiere. quindi è vero che l'adolescenza ma in realtà non solo poi adesso appunto tutte le fasi sono un pochino più eh, meno, meno rigide no? quindi ma è lo stesso per gli uomini insomma anche questo discorso ad esempio facendo questo discorso dell'aspetto fisico eh, non è raro vedere dei quarantenni eh, andare in dipendenza in certi momenti no? dal, dal discorso della palestra o della corsa mm? <ride> eh, lì c'è anche un, un, una, come dire, un, um, una questione proprio um, neuronale di circuiti perché in certi momenti se uno non ha altre gratificazioni la corsa così come il cibo sono collegati ai circuiti neuronali piacere, quindi libera l'endorfine, la corsa tantissimo, e però ehm, anche per altri motivi, no? per cui non è soltanto una questione adolescenziale, poi in realtà siamo tutti molto esposti a quello che ci viene proposto, quindi certi meccanismi eh, possono anche rivenire fuori in altre fasi della vita. Eh, certi problemi... Ci possono anche creare magari una predisposizione con delle problematiche eh, legate al cibo per cui non so dei bambini che hanno avuto delle malattie da piccoli un po' legate mh, a, a, al cibo delle intolleranze delle eh, coliti ricorrenti eccetera Restano poi, no, resta poi un collegamento un po' particolare con il cibo. resta un po' una fragilità quello che dicevamo, quindi potrebbero esserci eh, delle predisposiz potrebbero esserci predisposizioni ma maggiori. E poi chi ha dei tratti più ansiosi, o dei tratti ossessivi, chi tende molto a controllare può poi buttare queste cose anche sul cibo, no? Eh, non so, quei bambini che mettono sempre tutto in ordine che, mm, che fanno la felicità a volte delle mamme perché sono precisissime eccetera o eh, quelle bambine soprattutto perché spesso sono bambine, in realtà appunto sono molto gratificanti da un certo punto di vista ma quella cosa lì di avere sempre tutto in ordine può essere poi una cosa problematica perché si può poi trasformare un, in un iper ipercontrollo no? di se stessi e delle situazioni quindi le, per certi versi eh, l'anoressia è un ipercontrollo no? del proprio corpo, del cibo. Nel rapporto. La dieta, come dicevamo, è un fattore di rischio perché spesso alcune problematiche partono dalla dieta. Uno inizia a dirlo un po' per scherzo, vabbè mi metto a dieta, no? 13 anni... E però quella cosa lì, soprattutto se non gestita un po' bene, se non eh, può essere un po' pericolosa, quindi insomma, adesso andare dal nutrizionista va abbastanza di moda, no? perché a è un po', un po trendy, porta. è una cosa positiva perché può essere un'educazione alimentare, eccetera. però se non gestita, se non c'è una formazione anche un po' specifica su questo, dare una dieta precisa in età evolutiva può avere grossi effetti collaterali, quindi bisogna fare molta attenzione. E poi alcune attività lavorative ma anche sportive, no? per cui diciamo insomma, anche questo però è un po' più risaputo, non so, se uno fa la modella magari un po' più, però anche le atlete, però anche lavorare in certi ambiti può essere un fattore di rischio rispetto a questo, a questo discorso volevo solo aggiungere che nel mio lavoro quello che mi hanno fatto incontrare è ragazzi che non sono ancora a livello biologico, ma per esempio una cosa che non so perché esiste un'applicazione delle città, che però perdono di vista tutta la parte del centro, che cosa mangiare, ma non la so. E quelle sono le più innocue, perché poi cioè, da lì in avanti ci sono anche siti che invece proprio come dire, ehm, amplificano e caldeggiano quelle che invece sono le problematiche un po' adolescenziali di rapporto col corpo. Quindi se uno vuole iniziare ad andare a vedere come fare a essere più magra, come fare a perdere dei chili, come fa, eh, c'è un panorama ampio di siti. insomma. Sia intermedi, poi ci sono i siti insomma, decisamente eh, negativi, quelli proprio pro anoressia eccetera, però ce ne sono anche di intermedi che ti insegnano a calcolare le, le calorie, insomma per cui molte ragazzine sanno immediatamente se vedono un cibo. A quante calorie corrisponde molto meglio di me, o di, eh, a quante calorie corrisponde che quindi non va mangiato perché senza si stare a guardare che cosa ci sia dentro quel cibo lì, quindi quello è... Eh, così lo stesso per i maschi, eh, per fare i muscoli, per fare cioè, quali sono le sostanze da prendere, quali cibi da mangiare, in quale momento della giornata, quali integratori prendere. Quindi là dentro c'è un mondo, c'è un mondo spesso poco controllato, per cui um, è un problema. E anche in un per chi lavora per adolescenti deve essere il proprio eh, la prima, il primo campagno dell'animale, non tanto cosa uno mangio, se è la, la, la nera, la banana, il cereale, ma come lo mangia, come si è seduto ad aula, con quanta velocità mangio e ho fretta di squadriarla nella la situazione. No? Eh, quindi in che relazione sto con il cibo, sono se seduto in paesi dove c'è una alta possibilità, sicuramente sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti le macchine sono disposte fisicamente per contenere il cibo, cioè delle insenature dei lingari in cui si mettono le ciotole. Eh, comunemente si mangia trasferendosi da un posto di lavoro a un altro, da una casa, quindi in macchina, quindi da soli, magari al cellulare, e qui lo svuotamento. o poi mi il mio versante patologico di università perché appunto io non che mi viene e secondo me anche è legato alla quantità dell'offerta un po' come eh, gli ultimi anni abbiamo per il gioco d'azzardo, l'aumento delle proposte ha aumentato anche i casi dei patologici di giocatori eh, e eh, trasversali tra i vari sessi nelle facilità, così la ricchezza delle proposte di cibo aumenta 15 eh, dove quasi non ce è, sicuramente questa roba, uh, no? Non e quindi eh, sì, appunto, ci veniva questo un algoritmo da conteggiare quanto al mattino e eh, viene poi svolgendo tutta l'affettività, eh, l'emotività, anche quella che in paesi latini come il nostro, non occidentali, invece ancora, ha ancora un significato per fortuna. Magari l'ha scritto mangiare almeno una volta a tavola. Con la famiglia, o comunque un contesto affettivo eh, positivo, possono essere anche i padri di lavoro, possono essere anche i compagni di classe, no? la messa, a scuola è il momento in cui i bambini rilevano un sacco di criticità relazionali, non è un caso, non è solo perché è un momento non strutturato, ma anche perché lì c'è il cibo, quindi la relazione primaria con la mamma, eh, con il papà, con il. la cosa migliore sarebbe sì. iniziare da bambini e non lo sì, sì. zucchero cosa che è difficile ehm, allora, di per sé è difficile togliere gli zuccheri immediatamente perché come vi spiegavamo prima in realtà esiste proprio anche un circuito del piacere collegato allo zucchero eccetera, oltre che un circuito quindi ehm, togliere gli zuccheri così direi che è quasi impossibile, insomma è difficile. Quindi farlo gradualmente, in quanto tempo? Boh, se si inizia già a farlo è, è già di per sé una cosa positiva, quindi non, non è che ci sia un tempo, ovviamente nell'arco della vita, prima lo si fa, prima si No, io direi nell'arco di, di qualche mese, nel senso che comunque perché effettivamente dobbiamo, noi, come dicevo prima, siamo abituati a determinati gusti, a determinati, cioè dobbiamo riabituarci ad altri gusti, quindi banalmente se uno è abituato a bere il caffè con lo zucchero, per lo sé o il tè, quello che sia. Eh, ma le, il calvinismo può essere, un, può essere un pericolo, adesso abbiamo parlato di queste, cioè, ma anche l'alimentazione, vi dicevo prima, anche l'alimentazione super sana, super sana e super controllata se fatta in un modo un po', calvinio, un po fanatico può essere un problema tanto adesso siamo passati velocemente però c'è addirittura un nome questa, eh, questa malattia, malattia insomma questo atteggiamento che si chiama ortoressia magari ne, vuol dire che uno fa tutto benissimo, no? cioè, ci sono dei vegani perfetti che proprio non sgarrano e quella può essere un'alimentazione super sana il problema è che poi il pensiero del cibo è un pensiero costante e ossessivo per tutta la giornata, quindi io devo mangiare sano no? quindi quella cosa lì poi uno mangia sano, quindi uno dice, vabbè, dal punto di vista organico va bene. In realtà essendoci poi anche la componente psicologica non va bene per niente, perché uno poi mette lì no, quel, quel controllo, quella rigidità che comunque ha e quindi la va a infilare lì. Quindi bisogna poi fare attenzione anche alle regole troppo, quindi un dolce, la cosa, cioè vanno bene, no? quindi non è... Eh, cioè un'alimentazione poi ogni tanto va bene il Mars, va bene anche la Nutella, cioè vanno, cioè poi ci sono dei cibi comfort che hanno anche loro un significato, no? In certi momenti che non è che possiamo poi, però eh, un comfort notevole, notevole, notevole, ma non so, poi ciascuno ha i propri, i propri, i propri comfort a livello alimentare, no? E uno deve tenderci sempre con la flessibilità ecco questo per cui no nell'arco di qualche mese perché è un meccanismo comunque lungo da far retrocedere quindi e va bene io chiuderei perché altrimenti poi ci addentriamo quindi il discorso poi proprio di delle singole patologie però Uh, direi che abbiamo fatto un po' una carrellata, quindi il senso era, uh, come dire, un po' darci degli spunti e ripercorrere il fatto che il cibo è una componente organica fisica, ma è una componente psicologica e che sia nell'un caso o nell'altro può essere fonte di benessere fisico eh, o malessere, mm? fisico psicolo e mm, psicologico, malessere, quindi, è un aspetto da tenere in considerazione. E grazie di essere esserci stati, non erano tantissime insomma, grazie per l'attenzione. Allora ne approfitto per salutarvi, per ringraziarvi per la partecipazione, ringraziamo anche la dottoressa De Ferrari e la dottoressa Vengust e vi ricordiamo il prossimo appuntamento con i seminari del progetto ARIA che è mercoledì 27 novembre con il tema corpo e adolescenza a cura dell'associazione RAG. e vi auguro buona serata.